Grazie Presidente. Allora, dalla flebile voce del consigliere De Priamo abbiamo sentito le motivazioni che di questo ordine del giorno che hanno presentato, che riguarda, in prima battuta, eh, il decoro e la pulizia della scalinata del Palazzo della Civiltà italiana, la verifica dell'integrità e il buono stato di conservazione sempre della scalinata. Io ricordo che la scalinata è parte integrante per quanto riguarda ehm, il palazzo della civiltà romana, del, come eh, viene comunemente chiamato, e chiaramente ricordiamo che il patrimonio eh, dell'eur è in mano a EUR-SPA. Ha detto bene il consigliere De Priamo eh, che eh, chiaramente EUR-SPA è una partecipata, però ricordiamo che è partecipata al 90% dal eh, Ministero, dal MEF dell'Economia e Finanze e solo dal 10% dal Comune di Roma ma è chiaro che eh, bisognerà fare in modo di, eh, mh, che sia il Ministero eh, dell'Economia e delle Finanze a mh, dare eh, supporto all'EUR e quindi anche da un punto di vista eh, mh, dei soldi economico proprio per aggiustare la scalinata che io ricordo che sono più di dieci anni che è transennata in più parti e quindi eh, alla quale non... Eh, non viene dato aiuto eh, nonostante chiaramente i numerosi solleciti fatti dal municipio nono, però sappiamo benissimo che l'EURSPA ai noi è per il 90% in mano al Ministero dell'Economia e Finanza eh, noi voteremmo no a questo a quest ordine del giorno scusate, proprio perché eh, l'intervento eh, dovrebbe essere fatto magari più eh, ad alti livelli per quello che ho appena esposto grazie